Nuova impennata di contagi in provincia di Caltanissetta e anche in città. Sono 703 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 229 a Caltanissetta ed era da un po' che non si vedevano questi numeri. Caltanissetta si era orientata sui 130 quotidiani. E Intanto ci sono ancora tre decessi, sono pazienti che erano positivi al covid e che hanno perso la vita due di gela e uno di mazzarino e intanto due nuovi ingressi in malattie infettive due pazienti di niscemi uno di butera uno di gela uno di serra di falco e uno di santa caterina quindi aumentano notevolmente anche il numero dei ricoverati e quindi per fare un bilancio complessivo possiamo dire che sono 72 i positivi ricoverati in malattie infettive aumenta vertiginosamente il numero e 5 invece ancora stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 5.375 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia.